Le tre rose di Eva, Laura Torrisi tagliata fuori dalla fiction? La replica di lei. Le tre rose di Eva, Laura Torrisi tagliata fuori dalla fiction a sua insaputa. L'attrice replica così. Dal debutto al cinema con Leonardo Pieraccioni Laura Torrisi, dopo Il Grande Fratello, si è affermata come attrice soprattutto grazie alle fiction italiane di Mediaset. Oggi infatti la stessa interpreta uno dei personaggi protagonisti nelle Tre Rose di Eva, in onda su Canale 5 in prima serata. La Torrisi è anche molto attiva sui social dove spesso condivide con i suoi followers scatti e video della sua vita privata. Sotto un suo ultimo post, tuttavia, una fan le avrebbe fatto notare un piccolo particolar sfuggito a Laura. L'attrice sarebbe comparsa sempre di meno nelle puntate della fiction mandate in onda di recente. Diciamo che in tutta la fiction la sua presenza è molto labile e le scrive una ragazza su Instagram nell'ultima puntata la sua presenza è stata irrilevante. Un commento che non è passato inosservato agli occhi della Torrisi, la quale ha risposto, controllerò quando tornerò a casa e cercherò di capire. Non sei la prima ad avermelo scritto. Grazie. Laura infatti al momento è in vacanza all'estero e, se questa cosa fosse vera, l'ex concorrente del grande fratello non sarebbe comunque in grado di verificarla, se non al suo rientro. Laura Torrisi, dopo Pieraccioni un nuovo amore. Dopo la fine della storia con Leonardo Pieraccioni, con cui Laura ha avuto una figlia. La Torrisi ha ritrovato l'amore un'altra volta. Il suo nuovo compagno si chiama Luca Betti, ex campione di rally e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele al momento. Con il suo ex, invece, Laura condivide ancora l'amore per la figlia Martina, una bimba simpatica e intelligente cui frasi ironiche e scherzi sono spesso condivisi dal padre sui social. Una bambina fortunata cui genitori, a prescindere da ciò che è successo in passato, fanno di tutto per non far mancare niente.